per no. averci ricevuto e per poterle presentare la nostra iniziativa a favore delle famiglie più bisognose. Come è stato tutto? Benvenuto, tutto bene, tutto bene. bene. un'iniziativa che pensiamo in un momento critico per no, tanti nuclei familiari sia di largo respiro, no, no. poi la pasta, il pepino, lo succo, tutto, tutto quello che l'agroalimentare ah, italiano caro, può, no. può eh, rappresentare. Voglio restare a d'oliva. Torino. Bellissimo. sì grazie ancora grazie